Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, Allora, eh, cercherò di non scusarmi più perché manco sempre, eh, lo so che manco da parecchie settimane, non sono sparita, non sono morta, tante, tante persone mi hanno scritto su Instagram per chiedermi se farò altri video su YouTube Scusate veramente l'assenza, è stata un'estate intensa eh, e non è stato l'intenso piacevole, è stato l'intenso lavoro merda. Eh, ho avuto tanto tanto lavoro da fare, eh, poi ogni volta che volevo filmare, perché appunto ho tempo solo nei weekend, c'era qualcos'altro da fare, avevo altri piani eccetera, quindi... Chiedo perdono, come ho sempre detto, però sugli altri social come TikTok e Instagram sono molto più attiva, proprio perché um, è molto più facile, diciamo, è molto più, molto più um, come dire, sì, molto più facile fare post, fare delle storie, fare cose, si può sempre fare, mentre con YouTube ci, ci vuole un po' più di lavoro. Eh, spero che siate ancora tutti qua, eh, ho fatto la frangetta, sì, eh, forse non mi avete mai vista con la frangetta, perché ho iniziato il mio canale YouTube quando avevo già iniziato a far crescere la mia frangetta, eh, e quindi niente, eh, non ci sono grandi novità nella, la, nella mia vita, sono, sono vaccinata, doppiamente vaccinata finalmente, infatti l'altro giorno stavo morendo un pochino uh, per il resto niente di nuovo <ride> sempre vita de merda quindi oggi sono tornata con un video cercherò di filmarne altri in modo da avere altro materiale però oggi facciamo un video molto carino un video uh, che volevo fare da tanto tempo in realtà non so perché lo abbia sempre rimandato però uh, oggi andremo a vedere tutte le battute che ci sono state in How I Met Your Mother sul Canada e parlarne insieme. Uh, perché ci sono state alcune battute che ho capito solo venendo a vedere in Canada. Uh, per chi non lo sapesse, io sono una grandissima grandissima fan di How I Met Your Mother. Uh, se l'avete vista in italiano si chiama Alla fine arriva mamma, se non mi sbaglio. Ma non guardatela in italiano, cioè guardatela in inglese. Um, cioè, per carità non è tradotta male come Friends, però comunque... È molto più bella in inglese. Quindi io adoro, come tua madre, tipo la mia serie preferita, la mia serie del cuore, la guardo quando sono triste, la guardo quando sono felice, la guardo sempre. Fine. Uh, e siccome mi sto facendo rewatch in questo momento, mi è di nuovo in mente questa idea. Quindi adesso andremo a vedere, c'è un video su YouTube che ha raccolto tutte le uh, battute sul Canada, uh, perché come ben sapete c'è il personaggio di Robin che è canadese, quindi ovviamente ci sono un sacco di battute stile americanate e andremo a vederle anche se sono vere, non sono vere, se la rappresentazione è giusta. Ovviamente l'attrice è canadese, um, il che la rende ancora più, più divertente come cosa. Uh, e niente, spero che questo video vi piaccia e scusatemi ancora per la mia assenza. Questo video dura 7 minuti, quindi lo commenteremo insieme, quindi partiamo subito! celebrate Si parla del ringraziamento, infatti in Canada il ringraziamento si celebra a ottobre, non a novembre come negli Stati Uniti. Eh, giustamente Ted la prende per il culo, <ride> come sempre. Uh, parlando appunto del fatto che uh, prendendo in giro l'accento dei canadesi in realtà l'accento inglese dei canadesi non è così come lo prendono in giro uh, gli altri uh, almeno io non lo trovo così forte l'accento inglese parliamo uh, quindi non lo so, poi è, è vero che non sono stata in ogni provincia del Canada, però uh, secondo me non pronunciano le cose così stranamente e non mettono uh, alla, ogni, alla fine di ogni frase, ecco. Queste, secondo me quelli sono tanto stereotipi. Um, Un'altra cosa che a me non piace del personaggio di Robin è che è il fatto che l'hanno resa una grande amante delle armi, cosa che in Canada le armi non sono legali come negli Stati Uniti... Um, la gente non è ossessionata dalle armi e quindi è una cosa molto strana per me vedere un personaggio canadese che è ossessionato dalle armi, che secondo me è una cosa molto più americana, ecco. Eh, detto ciò, eh, il ringraziamento però non si celebra in Quebec. In Quebec non siamo... Non si sa perché, vabbè. Perché Quebec è sfigato. Trust me, sono una girl. Sì, ma sei Canadian. Non sempre devi fare una ragazza, ti devi fare una ragazza, ti devi fare una bucks dice che lei ancora vuole Marshall, American allora, questa mi fa ridere perché eh, fanno una scommessa dicendo ti do 5 dollari eh, se appunto eh, Lily vuole ancora Marsha, bla bla E tipo lui dice 5 dollari americani. <ride> e questa cosa mi ha fatto ridere perché effettivamente il dollaro canadese è molto sfigato, eh, non, non ha tanto valore rispetto a lì. cioè non è che... Non ha tanto valore rispetto al dollaro americano, ma era comunque molto più basso rispetto al dollaro americano. E questa cosa mi fa molto ridere. Non, non fa chissà che ridere, però mi fa molto ridere perché, appunto, il dollaro canadese è la cosa più sfigata del mondo. Io, quando torno in Italia con i miei dollari canadesi, divento povera in due giorni. My in Canada che si è più giovane, in francese. francese anche? God, questo è un <ride> Questa cosa mi fa morire perché lei parla del fatto dicendo che una sua amica si è sposata in Canada, hanno dovuto dire le i vows, come dicono, le, le promesse le hanno dovute dire sia in francese che in inglese, questa cosa non è vera, in realtà non devi dire le promesse sia in francese che in inglese, uh, però giustamente il Canada è un paese bilingue, uh, la cosa però triste è il fatto che non tutti in realtà sono bilingue, solo in, il Quebec che è super profondamente bilingue, poi c'è un'altra provincia che è abbastanza bilingue, uh, però per il resto del Canada in realtà non tanta gente parla il francese, magari alcuni lo studiano a scuola, però il Canada comunque non è un, cioè è un paese, dovrebbe essere un paese bilingue, io mi aspettavo che tutti sono le due lingue, che crescessero tutti con il bilinguismo, cosa che secondo me sarebbe stata molto utile perché parliamo di francese e inglese che comunque sono alcune delle lingue più parlate, voglio dire uh, però no, non è così, in Quebec sì uh, molti sono bilingue, però anche in Quebec per esempio tanti parlano francese ma non parlano l'inglese, uh, dipende molto dalle, dalle città in cui abiti, per esempio Montreal è molto bilingue, qua senza le due lingue fai quasi niente uh, ci sono tanti lavori che richiedono anche il francese, però ci sono anche le eccezioni in cui i lavori chiedono magari solo l'inglese se è marito, è Canadian like serio. <ride> In questa battuta Lily dice: eh, anche se è sposata, alla fine il loro matrimo il, il matrimonio canadese non è una cosa da prendere sul serio, sono come i loro soldi e il loro esercito, nessuno li prende sul serio. Questa cosa mi fa molto ridere, perché giustamente il Canada da fuori visto come il paese eh, più gentile e più carino al mondo, che non farebbe niente di male, ecco. Non è così: 1986. Questa è tipo la mia battuta preferita dove si scopre che appunto lei era una pop star in Canada negli anni 90 però sembrano gli anni 80 infatti Marshall dice se, sono, se, se erano gli anni 90, perché sembrano gli anni 80? e Lei dice che gli anni 80 sono arrivati tipo in, sono arrivati nel, nel 93 in Canada. Questa cosa mi fa ridere perché effettivamente ci sono, ci sono delle cose che in Canada sono arrivate molto più tardi rispetto al resto del mondo. <ride> um, però dubito che insomma, gli, gli anni 80 siano arrivati in, negli anni 90. Però sì, like, it's still funny. È tipo la mia battuta preferita al mondo in cui ogni volta tipo, per prendere in giro lui su qualche cosa dico, eh vabbè però per te è arrivato in ritardo questa cosa, ecco perché non la sai. <ride> The New York City Marley, we're about 42 allora qua si parla della maratona di New York e Robin dice che sono 42 km e invece Ted eh, dice sì grazie Canada sono 26 miglia, um, 26 miglia non mi ricordo, e, um, è vero che in Canada vengono usati i chilometri però non sempre vengono usati invece i centimetri uh, e i chilogrammi, sanno, uh, se, se vai dal dottore il dottore sa uh, il tuo peso in chilogrammi, la tua testa a centimetri senza problemi, però molto spesso usano invece uh, gli inches e i pounds uh, questa cosa mi urta parecchio <ride> perché um, all'inizio mi sono dovuta abituare un attimo a questa cosa soprattutto perché io uh, quando studiavo lavoravo in un negozio, in un hardware store che è un negozio che vende materiali di costruzione quindi molto spesso uh, le persone che lavorano nella costruzione sono persone anche uh, più magari più anziane e tutto, che usano ancora uh, i pound e i ninches, mentre a un certo punto la gente ha imparato anche a usare i chilogrammi e uh, i centimetri, peccato che non siano ancora così bravi, infatti non lo capiscono, lui per esempio non capisce ancora la, uh, i chilogrammi e i centimetri, non, non riesce a concepirli, e io sono tipo, ma tipo è la cosa più facile al mondo, <ride> cioè gli linches e i pound sono più complicati dei chilogrammi e centimetri, probabilmente. Niente, sono, sono comunque weird, direi che il Canada è più o meno tipo tra gli Stati Uniti e il Canada non c'è grande differenza perché pochi capiscono quelle, per, que, quelle, quelle unità di misura. Allora, lei qua dice che uh, è uscita insieme Col suo primo, il primo, primo amore Una settimana e mezza uh, E Barney le dice Scusa, pensavo che fossi usciti insieme tutta l'estate E lei dice sì, perché in Canada l'estate dura L'ultima settimana di luglio Allora, questo ovviamente è, Secondo me questo è il più grande stereotipo riguardo al Canada Che qua faccia sempre freddo Quando in realtà uh, no, <ride> non è così Ovvio che dipende molto da dove abiti um, Dipende molto dalla provincia dove abiti uh, Però comunque esiste Esiste l'estate, eh, molto spesso esistono le quattro stagioni non come in Italia che c'è sempre caldo a prescindere. Um, è, vero che i è, che è vero che gli inverni canadesi sono molto più duri, sono molto più freddi Però comunque questo è un grandissimo stereotipo del fatto che in Canada tipo, non, eh, non ci sia il caldo Che insomma qua ci si muore di, di, di freddo Insomma cioè, vedete, vedete, cioè, sto crepando di caldo io Onestamente quest'estate eh, è stata anche tranquilla Però abbiamo avuto delle settimane da 40 gradi E non so se avete anche sentito che eh, in British Columbia si sono raggiunti addirittura i 50 gradi terribile, terribile, ma non parliamo di di sostenibilità in questo video, perché mi incazzo. Hey guys, hey, it's freezing out there. Where's your coat? Hey, I'm Canadian, I don't need a coat. It's kind of e, e anche qua, tipo uh, lei arriva con la t-shirt tipo in pieno, uh, in pieno inverno, eccetera, e tipo loro dicono: eh, ma tipo, io sono, sono canadese, non ho bisogno del, uh, del cappotto. La cosa che mi fa ridere, però, è questa: lei è una canadese che viene da, uh, da Vancouver se non mi sbaglio. Um, e Vancouver in realtà è una provincia dove non esiste quasi l'inverno, nel senso che cioè, ci sono delle città in cui fa molto. Caldo anche durante l'inverno, cioè cal molto caldo, nel senso che tipiche eh, tipici eh, inverni italiani, no? di quelli in cui non c'è quasi mai la neve, tipo a Vancouver non c'è quasi mai la neve, se vuoi vedere la neve devi andare un po' fuori uh, invece loro sono a New York, New York invece ha un clima molto più freddo ed è un clima come Montreal alla fine, quindi fa molto freddo durante l'inverno, uh, perché comunque non siamo tanto distanti e questa cosa mi fa ridere perché alla fine sono loro che non dovrebbero avere freddo oppure comunque Marshall che viene dal Minnesota uh, non dovrebbe avere freddo e invece è lei, quindi anche questo secondo me è uno stereotipo perché ci sono tanti canadesi che sono soffrono molto più il freddo rispetto ad altre persone. Per esempio, io sono molto meno fredolosa rispetto a lui, che è canadese. Harvey's Trays. In questi classici trays che hai quando c'è a Harvey's. Il restaurant? Ma come? Quando sei un'altra via, quando sei un'altra via, quando Allora, questa invece è una battuta che ho capito solo venendo in Canada, perché Harveys è un, um, un fast food che esiste solo in Canada, infatti appunto ecco perché loro non lo conoscono, uh, e i loro um, i piccoli vassoi, quando tu prendi l'ordine per andare a sederti e tutto quanto, sono arancioni, quindi lei parlava di questi vassoi qua. Harveys in realtà è un fast food molto buono, perché uh, ha tantissime opzioni, anche tantissime opzioni vegetariane e vegane, quindi li rende ancora migliori, e oltretutto hanno anche fatto un cambio pazzesco per quanto riguarda il packaging dei loro prodotti che già non erano molto plasticosi, però ok, stiamo tornando sulla sostenibilità, Doina, ma vabbè, comunque questa è una grandissima curiosità, um, quindi uh, in realtà è un bellissimo fast food che appunto lo trovi sempre quando vai sui, um, a fare un road trip o comunque vai, perché qua le distanze sono lunghe, quindi da una città all'altra un un'altra potresti farti anche due o tre ore, quindi molto spesso ti, uh, ti fermi magari a, appunto, in un, come, come si chiamano in... Uh, come si chiamano questi posti in cui ti fermi con la macchina per fare benzina? Ci siamo capiti, ecco, non so mai l'italiano io. Mol, molto... Autogrill, autogrill. Ecco, molto spesso trovi Harveys, che è appunto questo ristorante, questo fast food, che è molto buono e onestamente questa battuta l'ho capita solo venendo in Canada, perché sì. cioè, non... è, è un ristorante che esiste solo qua, quindi non puoi capire la battuta se non vivi qua. Ma, you know, non sarà facile, questo test. Non è come il test di cittadino canadino. Ma come sai che il test is easy? è facile? È Canada question one do you want to be canadian question two really <laughs> Questa battuta oltretutto è nella mia descrizione del canale YouTube dove si parla del fatto che lei voleva prendere la cittadinanza americana ma non era convinta uh, però Barlin dice guarda che la, il test di cittadinanza è molto difficile, non è come quello canadese, lui dice come fai a sapere il test di cittadinanza canadese e lui dice prima domanda vuoi essere canadese seconda domanda davvero <ride> questa cosa mi, mi spacca non so perché, però la, il test di cittadinanza americano non so di cosa si tratti però il test di cittadinanza canadese per esempio si tratta di uh, fare un test di storia. Uh, io ho provato a fare delle simulazioni per il test di cittadinanza e in realtà non è così complicato, cioè anche senza aver studiato uh, certe cose le sapevo a prescindere, uh, però sì, si tratta di fare un test di storia, ma la cosa mi fa abbastanza ridere perché non è che abbiano chissà che è grande storia. American, allora in questa puntata um, Robin se ne va tipo in Canada perché appunto prima del test uh, si ubriaca e tipo ha ah, nostalgia e va in Canada, non ho ancora capito se lei vada a Toronto o se vada a Vancouver però a prescindere comunque da New York a Vancouver comunque stiamo parlando di 4-5 euro di volo sì, eh, perché da Montreal sono 6 ore di volo per andare a Vancouver, eh, quindi comunque è una lunga distanza. Se invece è andata a Toronto, eh, è un, stiamo parlando di un'oretta, un'oretta e mezza. Um, però non ho mai capito effettivamente dove fosse, eh, però ovviamente Barney fa la battuta del fatto che ho, sono volato oltre oceano per venire a cercarti, cosa che giustamente non è vera. È come un paese senza che questo 5 che ti dato è blu. Like Anche questo, uh, il team Orton che, che vedete in background: appunto, è una catena che esiste qua in Canada che è una catena dove si va solitamente per prendere il caffè, le ciambele qualcosa di dolce, hanno anche del cibo però giustamente è più il posto da caffè e appunto mi fanno morire perché i poster sono così accurate e tutto quanto è così accurate e però e anche i soldi, parla, lui parla dei soldi del fatto che sono colorati e tutto quanto e dice che appunto volete essere presi in giro, i soldi canadesi in realtà sono molto belli da vedere, secondo me sono i soldi più belli che esistono di ogni Paese possibile perché sono colorati, sono carini, eh, non si spaccano perché sono plastificati proprio perché hanno introdotto questa roba della plastificazione perché i soldi congelavano nel portafoglio delle persone. Già, eh, quindi eh, questi soldi non li puoi, non li puoi, non li puoi eh, distruggere perché io non ho soldi perché non ho mai eh, cash con me, uso sempre le carte, però non li puoi mai distruggere. Sono pazzeschi i soldi canadesi, quindi onestamente su questo non sono d'accordo. I soldi canadesi sono molto più belli rispetto a quelli americani, quelli americani sono noiosi da morire. Ah, anche questo è troppo vero: Sulle le monettine, ci sono orsi, ci sono uh, castori, uh, vabbè, la regina c'è sempre e sempre stappertutto. Però mi fa troppo morire, perché è troppo vero, cioè i loro soldi sembrano veramente usciti da, um, dal Monopoly, perché sono cute as <ride> Pancakes con maple syrup ovviamente perché stavano litigando su quale sia tipo lo snack migliore da portare a scuola Una cosa Non mi ricordo se, qual era il, se il, il contesto di quell'episodio E lei parla dei pancake con maple syrup perché giustamente il maple syrup qua è it's a big thing Ed è vero, cioè il maple syrup uh, it's a big thing E la maggior parte del maple syrup soprattutto è uh, prodotto qua in Quebec Quindi Quebec ha fatto anche cose buone Questo dollaro canadiano è chiamato un loonie E questo 2 dollar è un allora, è vero che uh, il dollaro da uno e da, da due sono monettine, uh, come, come, come l'euro, alla fine però in America hanno il bill, hanno la carta, no? E quello da uno si chiama luni e quello da due si chiama tuni, se, se, se non mi sbaglio sono gli invertiti. <ride> però questa cosa... Uh, in Quebec non, non, ness, nessuno li chiama così. <ride> credo sia una cosa molto più anglofona e non so effettivamente se nella parte anglofona tutti lo chiamano Luni e Tuni, però sì, si chiamano così effettivamente. E in un certo periodo avevano anche fatto delle monete speciali per quando il Canada ha compiuto 150 anni. Uh, credo fosse nel 2016 uh, che hanno fatto 150 anni e hanno fatto queste uh, monetine da 2 e da 1 speciali che si illuminavano al buio, pazzesco. Oh no, non ho messo tutte le battute, ma credo che mancassero alcune, come c'è stata la puntata dell'uragano in cui eh, tutti avevano paura, stava vivendo tantissimo fuori, invece, Robin per tutta la puntata continuava a dire barbecue weather, bikini weather cosa che è effettivamente vera perché um, in Canada tipo quando ci sono gli inverni molto freddi e non appena esce un po' di sole uh, la gente improvvisamente è veramente tempo di barbecue, uh, non sto scherzando è proprio una cosa uh, true story <ride> perché uh, diciamo che i 14 gradi del, di ottobre o di novembre sono molto diversi dai 14 gradi di marzo perché dopo 4-5 mesi di freddo supremo di cui 3 magari erano tipo neve neve neve neve neve quando si arrivano a tipo anche 5-6 gradi improvvisamente fa molto caldo, cioè io stessa quando si passa da quelle temperature tipo meno 20, meno 30 a 5 gradi o comunque sopra lo zero di poco, basta, fa improvvisamente caldo ed è veramente una questione che fa molto ridere, però veramente non appena esce un po' di sole, c'è ancora magari la neve per terra, la gente inizia già a fare il barbecue, pazzesco. Bene, ho finito con questo video, um, spero che ci fossero, non so se ci fossero tutte le, tutte le battute, però la maggior parte c'erano, da quel che mi ricordo, uh, e spero che questo video vi sia piaciuto, uh, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!